Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nelle Bedwars insieme a Findelix, che è uno di cui eh, trovate il canale tra i canali linkati qui sotto in descrizione. Siamo pronti a startare questa Bedwars. Mi sta laggando come un suino appena nato. Ok. Ci siamo. È anche una mappa molto molto bella e vediamo un po' che cosa da dirci Findelix. Siamo anche in due, noi, ottimo veramente. Benissimo. Cioè dall'inizio, vabbè che io col, col, col mio fatto di essere un pro player la vinciamo instant, però col mio fatto di essere un pro player la vinciamo instant, però... Miara, miara, eh, Ho killer, sicuro, eh? Allora ragazzi, eh, adesso, dopo la partita di prima, che è stata abbastanza decente, cerchiamo mag magari... Magari di vincerne una, porca miseria Che oggi ci, ci siamo ci, eh, ci sono pure i pro Qua una volta che siamo tutti e due riuniti ci... Siamo con un compagno Nabbo che sta tutto il tempo allo spawn Ora gli i materiali così non se ne prende più Quei camperoni schifosi eh, Andiamo al centro stavolta Cambiamo no, no, no, no no no no no no no Assolutamente, facciamo l'esatto contrario non andiamo al centro, intenzione di eh, non Sarà meglio. No, ma il nostro compagno sta facendo il ponte in clay. solo, vuoi sapere che ci siano tutte e due le isole occupate, quindi dobbiamo andare per forza a pushare? Andiamo a pushare. Quelle dei eh. blu o verdi? Eh sì, ma sono i. Dei rossi. Dei rossi che sono di meno. No, sono quattro anche loro. Cerco di non laggare perché ho anche una no, mella d'oro beh, mi sembra ottimo non laggare No, perché sai che si bugga quando piazzi i blocchi Compagna presi i suoi primi smeraldi allora... Ah, sei tu, ok Davvero Adesso spada di ferro, blocchi Bl No, guarda, un'armatura di ferro vado al centro Adesso mi arrabbio, tutti Anch'io ho l'armatura di ferro e la spada Non è che si può, insomma Io stavolta vado sul push Non su... Non vado meno tante. sulla difesa più sul push Nessuno ha il ponte al centro tranne noi. Bene. Allora siamo qua... No, I, I green sono nabbissimi. si sono fatti una barricata, stanno lì... Ok. Prova a prendermi qualche smeraldino. Magari ci facciamo l'ossidiana stavolta, che ne dici? No. No. Ottimo. Due, let, due letti se ne sono andati, due. Due nello stesso momento. C'è quello dei verdi? lo so però oh aspetta ma come gioco simile a me staranno tutti Ah okay. ha fatto una kill Dai. ha fatto una kill sei al centro anche tu magari torniamoci alla base perché arriva un rosso arriva un rosso eh, arriva un rosso quattro smeraldi Cazzone. non voglio Cazzone. perderli vengo io a fightare e dare una mano non cadere nel vuoto, l'ho buttato nel vuoto? Bravissimo, sì. facciamo una protection, abbiamo vinto la partita. Eh, sarà meglio. Fai la sciarpa, meglio la sciarpa. Farmi l'armatura. Sì, grazie. Oh, godo come un riccio, godo grande nostro amico. Che sembrava scarso, invece ha rotto il letto in eh, guardi. Cioè no, ho vinto la partita praticamente da solo. Adesso io vado a pushare i verdi, non frega più niente. Tanto abbiamo... In teoria abbiamo vinto, quindi... In teoria? Sempre con la teoria, perché abbiamo, vi... abbiamo perso delle partite. Guarda, complice anche un video sul canale di Ale di Un mesetto fa, guarda, lasciamo stare. Mm. Io li andrei a pushare. Infatti sono appena andato. Ho anche... Uno è, è morto. GG. Non è vero, un cuore Un cuore, porca miseria, non puoi rigenerare mentre scappi però, scrotto Andato Sono tutti qui dentro, no, sono sopra Dove cavolo sono? Ho eh. sopra, ho camperato sotto con lo shift Guarda lì, là Lerci è andato eh, Sta eh, andando proprio. nella base dei blu Me. Allora andiamo ad aprirlo, scusa un attimo eh. eh, direi di sì Ho anche la possibilità di arrivare No, no Non ci credo Non ci credo neanche io perché mi ha... Mi si è spento mi si è... mi si è buggato tutto Ho il computer spento No, ti sento Mi ha ucciso, eh Non lo so No Ancora qua Se vai, te muori Grande fin bra bravo Findelix, bravo. Quindi ragazzi, per questo video è tutto da me e da Findelix e ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul canale. Mi raccomando, i 100 like per la prossima build battle con Luca.